Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra anticipazione per la prossima stagione, la 2023-24, la seconda maglia del Barcellona in edizione Player. La maglia è sicuramente molto bella e molto elegante. Nella mia classifica prende 4 stelle, molto carino il discorso del doppio bordino di colore diverso e veramente bello il tessuto della, della versione player. Il costo lo vedete qui sopra? Non aggiungo altro, però vi ricordo che include anche le spese di spedizione, quindi molto vantaggioso, fate voi i vostri ragionamenti.